Salve a tutti, io sono Alessandro Benatti. Frequento il primo anno al Brute e sono iscritto all'indirizzo di ingegneria elettronica. Frequentando questo originale corso di rivoluzione digitale, ho avuto modo di approcciarmi ad un mondo ancora in parte sconosciuto a me. Io e il mio team abbiamo aperto un blog che parla di il suo nome è